Ok, bene. Buongiorno a tutti, eh, sono Alessandro Enrico, sono un dottore agronomo e insieme ad altri, ad altri membri del CIRF mi sono occupato eh, di quello che è stato uno studio sulla vegetazione del Cecina, eh, finalizzato a definire degli indirizzi gestionali. Quindi non si tratta di un vero e proprio studio sulla vegetazione e sullo stato ecologico del fiume, bensì una caratterizzazione della vegetazione funzionale all'individuazione di quelle che sono le criticità da risolvere con la gestione. Eh, faccio una brevissima carrellata su quello che è il ruolo ecologico della vegetazione riparia, sono concetti abbastanza noti alla maggior parte di voi, però... Eh, perché è importante gestire con attenzione la vegetazione riparia e eh, perché è importante cercare di eh, mantenerla nel suo stato migliore perché gran parte delle, delle specie animali eh, che vivono lungo il corso d'acqua sono in qualche modo legate alla vegetazione ripariale come habitat, come fonte di nutrimento come rifugio e quindi eh, di fatto un fiume privato della, di, un, di una buona fascia ripariale ha indubbiamente dei problemi a svolgere la sua funzione ecologica. Eh, la mh, vegetazione ripariale ha il ruolo importante di essere un corridoio ecologico, eh, questo nella Val di Cecina è ben evidente da, anche da foto satellitare come eh, la valle sia in alcuni tratti completamente coltivata e di fatto l'unica fascia di vegetazione più o meno naturale che eh, la fauna può percorrere per spostarsi nel territorio sia proprio la fascia ripariale lungo il fiume. Eh, è appunto un input di biomassa per le reti trofiche fluviali, è un filtro eh, che si frappone fra il corso d'acqua e eh, le aree coltivate circostanti svolge l'importantissimo ruolo dell'ombreggiamento che in un corso d'acqua eh, che subisce le, le forti magre come il Cecina è fondamentale per evitare che l'acqua raggiunga delle temperature eccessivamente elevate, migliora i suoli che costituiscono le sponde e diversifica appunto l'alveo e, e gli argini in modo agendo anche poi eh, come trattenuta dei sedimenti come diversificazione de, de, dell'erosione e eh, de, in qualche maniera influisce su quelli che sono i fenomeni di, di mobilità fluviale diversificando la morfologia d'alveo eh, questo è semplicemente uno schema che riassume eh, quanto già in parte eh, introdotto, quello che mi interessa eh, rimarcare è appunto che i, i due principali effetti che vengono associati sempre alla vegetazione sono il potenziale di aumento di rischio di esondazione collegato alla presenza di vegetazione da un lato e dall'altro lato l'effetto di stabilizzazione delle sponde. Eh, questi due concetti possono essere ampiamente discussi e, e non è, non è c'è il tempo adesso di farlo, eh, però di fatto la, la, la vegetazione aumenta il rischio di esondazione localmente perché aumenta la scabrezza dell'alveo e quindi a parità di portata i livelli idrici sono maggiori in presenza di, di alvei vegetati. Eh, è fonte di materiale legnoso che può eh, creare delle occlusioni, specialmente in sezioni critiche come i ponti, e quindi la presenza di vegetazione può eh, comportare un aumento del, del rischio che i terreni circostanti il fiume vengano allagati. Dall'altro lato, la presenza di vegetazione radicata sulle sponde, sulle scarpate spondali o in alveo, di fatto, grazie alla presenza degli apparati radicali, si, frappone a, si, si oppone a quello che è il, il fenomeno del, dell'erosione, dell'erosione laterale e, e dell'erosione del fondo il fiume e la vegetazione sono due dinamiche che interagiscono di fatto la vegetazione presente in alveo è fortemente influ influenzata dalle dinamiche eh, idrologiche e geomorfologiche del corso d'acqua e viceversa la morfologia fluviale può essere almeno per quello che riguarda le portate di piena ordinaria fortemente influenzata dalla presenza della vegetazione ehm, Banalizzando estremamente quelle che possono essere le tipologie di vegetazione che si riscontrano in tutti i corsi d'acqua, noi abbiamo delle fasi pioniere al legno tenero che solitamente sono eh, le fasi di vegetazione che si trovano nell'alveo attivo, quindi dove le perturbazioni sono ricorrenti con frequenza inferiore all'anno e quindi la vegetazione non riesce ad affermarsi. E, a, e ad evolvere ma rimane a, ad uno stadio sempre iniziale appunto pioniero. Poi vi sono le fasi transitorie eh, che sono le fasi intermedie solitamente presenti nelle aree che vengono allagate con minore frequenza e che quindi vengono perturbate con minore frequenza per poi andare sulle fasi mature a legno duro, in quelli che sono i terreni eh, solo occasionalmente e molto raramente interessati dalle piene. Le fasi mature a legno duro sono quelle più, più rare da trovare su tutto il territorio nazionale e anche nel Cecina, perché di fatto solitamente queste aree eh, del territorio limitrofo al fiume sono aree che vengono coltivate o comunque adibite ad altri usi che non sono quello. Della, de, de, de, della forestazione eh, un po' in, in tutti i corsi d'acqua eh, d'Italia e anche nel Cecina eh, si riscontrano delle problematiche in parte già trattate negli interventi precedenti che riguardano le alterazioni che i nostri corsi d'acqua subiscono eh, sia da un punto di vista de, dell'idrologia sia da un punto di vista proprio della, de, de, de, di impatti diretti dell'uomo, quali eh, interventi a volte inopportuni e introduzione di specie aliene, che poi eh, vedremo comportano una forte alterazione un forte disturbo a quella che è la, la qualità della, della vegetazione ripariale eh, le conseguenze appunto sulle fasce ripariali sono cambiamenti nella composizione specifica la senescenza precoce dei popolamenti e ad essa associata all'evoluzione xeromorfa delle stazioni, questo di fatto spiegandolo in due parole, quando un corso d'acqua vede abbassarsi il suo alveo a causa dell'incisione, quelle che erano zone eh, golenali prossime alla falda e, prossime, e, e frequentemente inondate e quindi umide tendono a diventare sempre più eh, sconnesse dalla... dalla dalla falda acquifera sempre più aride e quindi la vegetazione che un tempo ci vegetava eh, rigogliosa tende a entrare in sofferenza, a degradarsi e tende a, a venire sostituita da specie più adattate a, ad, ambienti, ad ambienti più aridi. Veniamo a quello che abbiamo fatto eh, rapidamente, il corso d'acqua è stato diviso in eh, tratti eh, tratti che avessero una eh, sorta di omogeneità in quelle che erano le peculiarità principali riguardanti sia la morfologia che la vegetazione è una suddivisione molto grossolana che chiaramente non può essere vista come una suddivisione di unità gestionali eh, ovvero non andrei mai a dire di attuare un trattamento omogeneo sull'intero tratto eh, compreso fra il punto A e il punto B ma eh, gli indirizzi gestionali che sono stati sviluppati sono stati sviluppati alla scala eh, di tratto poi chiaramente gli interventi devono essere laddove necessari molto più localizzati e contenuti eh, una rapida carrellata, quindi partendo da Monte, il, il primo tratto parte da, dalla strada provinciale delle valli del Pavone, dal ponte eh, fino al ponte della Spineta, quindi strada provinciale di Monte Guidi. Poi si scende dal ponte della Spineta alla confluenza con il Possera e qui si include anche il tratto in forra di particolare pregio naturalistico. Eh, il terzo tratto mh, è compreso fra la confluenza con il Possera e l'abitato di Ponteginori, e qui è incluso anche il SIC. Eh, Dall'abitato di Ponteginori alla confluenza con il torrente Sterza è un tratto, è il tratto successivo. Eh, dopodiché dalla confluenza con lo sterzo, si va alla traversa dei capitani e vedete come scorrendo verso valle si vede come il corso d'acqua piano piano tenda a, a restringersi e quindi ad accentuare quelli che sono i problemi legati all'incisione e questo si vede anche eh, da un punto di vista proprio vegetazionale eh, il tratto terminale appunto va dalla traversa dei capitani fino alla foce ed è stato diviso in, in tre sottotratti che hanno caratteristiche leggermente diverse, che vanno appunto a vedere piano piano diminuire la, la naturalità del corso d'acqua, perché poi si entra anche nella zona più, più antropizzata e più, più urbanizzata del bacino. Eh, questo è semplicemente un esempio di quelli che sono le, eh, la descrizione che è stata data di ciascun tratto, e gli indirizzi gestionali, quindi sono di fatto delle note, eh, le, la riporto in slide per chi poi volesse andarsi a rivedere la presentazione e eh, sono state individuate delle tipologie di unità vegetazionali, in questo caso vi porto l'esempio del piopeto a nero che è una delle tipologie più ricorrenti lungo l'intera asta del Cecina per la quale sono stati dati eh, sono state individuate le funzioni prevalenti, il valore ecologico e, e le misure gestionali in modo estremamente schematico. Poi chiaramente questi sono da intendersi come indirizzi gestionali che vanno poi contestualizzati ai singoli interventi e a, a, alle singole problematiche eh, a una scala più, più, più localizzata. Come, come criteri di gestione eh, ci tenevo a fare un po' il punto su quella che è la, la, la, la modalità di gestione, la modalità di intervenire che eh, il CIRF promuove da tempo e che eh, promuove anche sul Cecina, tenuto in considerazione anche le caratteristiche del corso d'acqua e della vegetazione presente. Eh, I trattamenti che vengono effettuati con la finalità di ridurre la scabreccia, eh, sono eh, di fatto mh, da contestualizzare ai territori in cui vengono messi in atto. Mi spiego meglio. Eh, il corso d'acqua può avere eh, la necessità di vedere ridurre la scabrezza laddove l'esondazione del corso d'acqua stesso in quel punto dove si vuole ridurre la scabrezza eh, provoca danni a cose o a persone. Eh, questo non è sempre eh, univoco, ovvero quello che io vado a risolvere come criticità idraulica in un tratto agricolo potrebbe ripercuotersi negativamente nei tratti abitati di valle. Per cui eh, fare degli interventi eh, per aumentare l'officiosità idraulica in tratti del corso d'acqua, ubicati in zone coltivate e agricole, potrebbe essere addirittura peggiorativo da un punto di vista idraulico per quello che succede a valle eh, e visto che eh, proprio nella valle del Cecina eh, gli abitati principali sono ubicati alla, alla foce del bacino di fatto nel, nel tratto terminale gli interventi che vadano a ridurre la scabrezza eh, quindi interventi atti a migliorare la capacità di trasporto delle portate verso valle potrebbero essere eh, controproducenti, quindi da questo punto di vista eh, mi sento di dire eh, attenzione a parlare di interventi che vadano a migliorare l'officiosità idraulica lungo l'intera asta del corso d'acqua. Eh, tra l'altro, quando si tratta di corsi d'acqua eh, ad alta, ad elevata naturalità come il Cecina, ci possiamo anche porre un'altra un domanda e cioè L'intervento che io vado ad effettuare sulle sponde è effettivamente migliorativo per quello che riguarda la capacità di trasporto del, del corso d'acqua, vale a dire per corsi d'acqua eh, stretti sicuramente la scabrezza delle sponde, qui entro un pochino nel tecnico però spero con questi schemi e con una usando una terminologia abbastanza semplice di essere comprensibile per tutti, eh, quando io vado ad agire sulla, sulla vegetazione di sponda, io di fatto vado a modificare principalmente la scabrezza di quelle che sono le, le, le scarpate spondali, le aree laterali del, dell'alveo. Le aree laterali dell'alveo, in alvei estremamente larghi come quello del Cecina, almeno nel Cecina medio-alto, ehm, contribuiscono in modo estremamente limitato alla capacità di trasporto, alla capacità di smaltimento delle portate dell'intera sezione. Per cui io potrei andare a, a, ad aggredire e a depauperare eh, le fasce ripariali pensando di migliorare in modo significativo la capacità di smaltimento delle portate del fiume quando in realtà magari agisco in modo estremamente marginale su, su questo aspetto. Questo è, è semplicemente un piccolo grafico ehm, di uno studio pubblicato in Inghilterra già molti anni fa, in cui di fatto si, si dimostrava come quando il rapporto fra la larghezza e l'altezza dell'alveo è maggiore di 10, ovvero quando l'alveo è più di 10 volte più largo di quanto è profondo e il Cecina in molti posti, in molti tratti, eh, ha questa caratteristica la portata che interferisce, che interagisce in qualche modo con le sponde, che quindi può essere affetta in modo significativo dalla presenza di vegetazione, è inferiore al 5% della portata totale che transita all'interno di quella sezione. Quindi, io vado poi ad attuare degli interventi che, da un punto di vista del miglioramento, dell'officiosità idraulica sono estremamente limitati ma da un punto di vista eh, ecologico possono avere degli impatti gravi e anche irreversibili. Diverso è il discorso Wood, ovvero eh, il, il legno morto, specialmente il legno morto di grandi dimensioni, può essere fonte di rischio, sebbene eh, in tutti, in tutti i tratti dove può essere rilasciato sia importantissimo rilasciarlo eh, per l'effetto ecologico per il ruolo ecologico che ha questo legno in quanto appunto proprio all'interno de, dei tronchi che si degradano eh, in alveo si sviluppa poi tutta una, una catena trofica che parte da lì e che va ad alimentare poi tutta la fauna anche superiore quindi anche i pesci e e gli uccelli. e Oltre a quelli che sono gli effetti, come si può vedere anche in queste foto, sulla morfologia fluviale, perché poi un tronco che rimane incastrato in alveo provoca lo scavo eh, localizzato e quindi si creano delle pozze, si creano dei rifugi, si creano delle zone dove poi anche eh, gli habitat diventano più ricchi e diversificati. Eh, il legno morto spesso non arriva eh, dalle sponde, bensì arriva da aree ben precise eh, che sono eh, una, una piccolissima eh, percentuale della lunghezza totale del tratto su cui si pensa eh, di agire con, con gli interventi di manutenzione perché magari gran parte degli alberi che troviamo in alveo provengono da due o tre grandi aree in frana, eh, queste sono foto scattate lungo il Cecina per l'appunto, eh, in cui i versanti sono instabili, sono direttamente connessi all'alveo e in caso di frana, appunto quando gli alberi eh, cadono insieme al terreno, finiscono in alveo e poi noi li andiamo a trovare incastrati sotto un ponte, e puntiamo il dito contro la vegetazione ripariale, quando in realtà magari la vegetazione ripariale se ha fatto qualcosa è stato proprio l'opposto, cioè è stato trattenere questi tronchi eh, o parte di questi tronchi impedendo che questi finissero tutti verso valle. <coughs> Allora, nella, nella gestione del legno morto e quindi nella riduzione eh, di quelli che sono eh, i, i volumi di legno che, che possono finire in alveo e che possono poi andarsi a incastrare in sezioni critiche, eh, di fatto la gestione può limitarsi al taglio di tutte quelle piante che potenzialmente possono essere soggette a cadere in alveo e ad essere reclutate eh, dalle piene, quindi, di fatto, quando si parla di eh, tagli selettivi finalizzati alla riduzione del large wood, si dovrebbe agire solo su quelle piante che mostrano evidenti propensioni a, a cadere in alveo. In tutti gli altri tratti eh, si, può in, si può pensare senza... Eh, rischiare di essere accusati di, di nulla facenza, si può pensare a quello che è il concetto di, di cure minime o di non intervento, ovvero eh, il Cecina è un corso d'acqua che in molti tratti si presta a essere semplicemente monitorato ed eventualmente gestito in quei punti dove ci sono delle criticità localizzate, come potrebbero essere eh, le zone limitrofe ai ponti o ai manufatti da eh, mantenere, ma mh, tutto il resto eh, de dell'asta fluviale potrebbe essere lasciata all'evoluzione naturale eh, perché di fatto non, non sussistono gravi criticità. Eh, quindi il concetto deve essere quello di non intervenire necessariamente a tutti i costi, ma monitorare, quindi andare spesso sul corso d'acqua, redigere dei report, eh, raccogliere le segnalazioni, avere ben chiaro lo stato del corso d'acqua e della vegetazione che vi cresce, ma non necessariamente intervenire in modo sistematico sull'interasta pluviale. Eh, chiaramente interventi eh, importanti sono quelli localmente dove ci sono localmente de delle problematiche, questo è, è uno dei ponti che attraversano il Cecina, qui chiaramente è necessario un intervento di taglio della vegetazione, di taglio raso della vegetazione, però si, si potrebbe limitare a una zona di qualche centinaio di metri fra monte e valle del ponte, insomma, senza pensare di dover intervenire su chilometri di corso d'acqua. Alessandro, prova a velocizzare un pochino. Sì, scusami. Eh. Eh, sempre nella riduzione del large wood, eh, intervenire a tappeto su ampi tratti del corso d'acqua pensando di ridurre in questo modo il carico di large wood mh, potrebbe essere del tutto eh, inefficiente. Perché? Perché percorrendo il, il Cecina è abbastanza evidente vedere come il large wood venga da aree ben precise. Non tutto il corso d'acqua produce tronchi che poi vengono trasportati dalle piene verso valle. Ci sono delle zone ben precise che sono abbastanza facilmente individuabili come scarpate spondali in erosione eh, sulle quali cresce vegetazione che viene periodicamente abbattuta e, re e reclutata. Quindi sarebbe sufficiente agire su queste aree o rimuovendo la vegetazione con dei tagli di seduazione lasciando gli apparati radicali in loco o laddove la mobilità fluviale non sia ammissibile con delle difese spondali eh, altra, altra metodologia è quella di lasciare delle zone ampie in cui il corso d'acqua possa divagare e possa divagare con tiranti bassi ladd perché laddove eh, la piena può divagare con tiranti bassi questa perde la capacità di trasportare i grandi tronchi che tendono a spiaggiarsi, ad arenarsi, potrebbero poi eventualmente venire raccolti comodamente senza neanche dover entrare all'interno dell'alveo eh, di magra. Quello che dicevo appunto era anche che intervenire a tappeto sulla vegetazione ripariale può ridurre eh, la capacità di naturale ritenzione dell'archwood e quindi anche eh, peggiorare il... La, la, la, la situazione, ovvero aumentare la quantità di large food che può arrivare a valle, perché eh, popolamenti stabili arborei possono fungere davvero e proprio pettine per la vegetazione fluidata e quindi ridurre poi la quantità di materiale che va verso valle. Nei SIC, qui vado veloce, semplicemente deve essere preso in considerazione sempre per legge il principio di non deterioramento e quindi è importante interfacciarsi con i piani di gestione dei SIC e vedere lì dove sono le eh, indicazioni gestionali per non eh, degradare, non, non depauperare quelli che sono gli habitat di direttiva. Un tema enorme è quello delle invasive che per fortuna sul Cecina non sono diffuse sull'intera asta fluviale ma solo nella parte bassa in modo, in modo importante, ma che comunque l'invasive è fortemente legato al tema degli interventi perché interventi eh, che non tengano conto delle dinamiche eh, ecologiche delle, di, di propagazione delle specie invasive vanno sicuramente nella direzione di propagarle su questo abbiamo dato delle specifiche disposizioni all'interno degli indirizzi gestionali perché spesso è proprio la gestione della vegetazione ripariale che favorisce e diffonde le specie invasive a scapito delle specie autoctone e, po e porta poi a una maggiore necessità di eh, gestire questi popolamenti di specie invasive. Ho riportato semplicemente una foto qui che eh, illustra quelle che sono le zone dove è più eh, difficile e delicato intervenire con, eh, con eh, la gestione della vegetazione e sono quelle zone dove non c'è un 100% di specie invasive, in questo caso a Rundodonax, ma le specie invasive sono frammiste alle specie autoctone. Ecco, se qui si intervenisse in modo eh, intenso su questo popolamento, in modo intenso straordinario, una tantum, quello che si avrebbe nel giro di pochi anni è un popolamento monospecifico di specie invasive, che poi richiederà degli interventi molto più frequenti e molto più onerosi. Quindi su, su questi eh, scenari bisogna avere particolare attenzione. Eh, quindi in sintesi è importantissimo capire quali sono le dinamiche del corso d'acqua e della vegetazione, diversificare per quanto possibile gli habitat e quindi gestire la vegetazione anche in quest'ottica, cercare di ottenere popolamenti ad elevata stabilità che possono appunto fungere anche da naturale ritenzione del trasporto di, di, di legname, eh, le alloctone devono ovviamente essere controllate ma eh, il, la loro gestione deve essere contestualizzata e quello che si dice anche per i sedimenti si può dire anche per la vegetazione che gli interventi devono essere pianificati a scala di bacino e a scala pluriennale. E potrebbe essere presa in considerazione laddove ci fossero risorse, pensare ad interventi sulla vegetazione che non mirino necessariamente all'officiosità idraulica o alla riduzione del legno morto, ma magari proprio al miglioramento delle cenosi stesse. E quindi andare anche in una direzione non solo di mantenere, ma anche di riqualificare e migliorare eh, l'intero corso d'acqua. Grazie. Grazie Alessandro. Quest'ultima cosa che hai detto rispetto ad una manutenzione non rivolta solo all'ufficiosità idraulica è anche contenuta nella 1315 del 19, ovvero la manutenzione non è più individuata solo per eh, questo tipo di problemi, ma anche per il miglioramento delle di variali. quindi eh, siamo perfettamente in linea con quello che, che viene detto anche se sappiamo che la 1315 ha dei pro e dei contro eh, abbastanza importanti e se ci sono delle considerazioni da fare eh, le farei rapidamente in modo da passare poi eh, ad un altro argomento rispetto a questo vedo che magari alla fine ti, eh, tiriamo un pochino più le fila eh, io in questo contesto vorrei ringraziare il Consorzio di Bonifica che ci ha dato la possibilità di effettuare questo studio che si è protratto nel tempo ma che secondo me adesso risulta molto utile per andare avanti nel, eh, nel processo del contratto di fiume. Eh, per cui insomma, ci saranno poi degli sviluppi ulteriori e il documento definitivo verrà affidato appunto, nelle mani del Consorzio che poi eh, lo utilizzerà eh, sicuramente nella migliore delle maniere. Eh, passerei a questo punto la parola ad Andrea Goltara, e eh, facciamo, facciamo un, eh, un salto nel senso dallo studio geomorfologico e eh, di approccio alla gestione vegetazionale, eh, passiamo ad un discorso più ampio sugli invasi e sulla gestione di bacino, proprio per affrontare la problematica relativa alla eh, progettazione preliminare di, e alla fattibilità dell'invasione Lascio quindi la parola all'ingegnere Andrea Goltara, nostro direttore. Grazie Laura.